Dopo aver avuto praticamente tutto Samsung, eh, tra cui tablet, cellulare, cuffiette e smartband, ho deciso di passare a Apple per vari motivi, quindi mi sono preso un iPhone ricondizionato da Trend Device eh, di cui volevo fare un video che uscirà breve e in più ho deciso di prendere queste Airpods 2 eh, uguali alla prima generazione e originali. Eh, volevo fare qualche considerazione e parlarvi un po' di queste cuffie che ho scoperto essere davvero incredibili. Ma prima di iniziare, vi con la sigla! Queste cuffiette uscite nel marzo del 2019, praticamente uguali a quelle eh, di prima generazione, presentano invece alcune migliorie significative. Eh, tra cui una maggiore rapidità di connessione tra i dispositivi e una connessione più stabile, quindi tra i dispositivi nelle chiamate e attivazioni di Siri direttamente dalla cuffietta, cosa molto utile quando uno ad esempio ha le mani occupate e non può premere ad esempio due volte sulla cuffietta o tenere premuto. E tutto ciò è reso possibile grazie al chip h1 grazie Apple! Grazie appunto all'autonomia migliorata queste cuffiette possono arrivare fino a un giorno più o meno di utilizzo normale quindi ascoltare la musica guardare video e rispondere alle chiamate possono arrivare fino a 5 ore di ascolto con una sola ricarica e 24 con la custodia quindi questa qua che si apre e si chiude e mentre con soli 15 minuti di ricarica è possibile fare 3 ore di ascolto. Come sempre eh, dal sito dell'Apple Store è possibile fare l'incisione proprio qua sopra, ma io non l'ho fatta fare perché le ho prese in, negozio, in un negozio fisico, non l'Apple Store. Le ho pagate anche di meno, ma si gira sempre sui 120. È possibile comprare queste AirPods in due versioni: la prima con eh, la ricarica Lightning, quindi Light Charger, col cavetto normale, e la seconda versione, che costa quindi anche di più. E con la custodia eh, MagSafe Charger, quindi lo appoggiate sul piedistallo eh, di ricarica wireless e si ricarica appoggiando la custodia. Le uniche differenze si trovano nella custodia, diciamo così, tra le due versioni. Infatti nella prima, quindi con la ricarica col cavetto, l'indicatore di carica eh, delle Airpods sarà posizionato all'interno, quindi qua. Mentre per le AirPods con la custodia di ricarica wireless, ehm, l'indicatore di carica si troverà all'esterno. Il prezzo di listino per queste cuffie prese sull'Apple Store si gira intorno ai $159-160, mentre per quelle con la custodia di carica wireless si alza un po' di più il prezzo, si arriva intorno ai 200 euro anche. Io le ho pagate 120, ma diciamo questo è un ottimo affare 120 quindi traiamo un po' le conclusioni queste Airpods sono perfette Per chi è appena passato al mondo Apple e deve comunque entrare nell'ecosistema quindi queste cuffie sono perfette hanno tutte le funzionalità necessarie sono perfette per chi invece vuole spingersi un po' di più consiglio anche delle Airpods Pro di seconda generazione ma queste direi che vadano più che bene nel rapporto qualità prezzo insomma sono le migliori ecco e fatemi sapere la vostra nei commenti vi ricordo che a breve uscirà anche il video della mia storia, della mia recensione di come mi sono trovato con Trend Device e del mio iPhone 12 ricondizionato che alla fine, spoiler, non è così tanto ricondizionato fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se le avete anche voi fatemi sapere come vi trovate e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi